Per tutta la settimana ti sei chiesta, oppure ti sei chiesto il significato di questo verb Che presenta il baby Che parla alla piera Come parla Perché e se il è molto giusto Casta giusta Qui in parte puoi cattare fuori il bottone iscriviti aspetta che ci guardi cliccaci sopra e attiva la campanella delle notifiche non avrai mai a pentirtene siamo ancora in arancione rafforzato giallo ocra giallo paglierino iniziano a starmi sulle balle anche i colori ormai in ogni caso non ci si può incontrare sul set per girare e gli innamorati non possono parlarsi certo che io conosco parla! cosa? i i e hey. Non ne ho la minima idea, parla e parlano. Ma cosa accidenti vuol dire? Si parlano. Si parlano, dai. È come dire escono, si vedono, hanno una relazione. Cioè, ma hanno una relazione platonica o hanno una relazione di quelle come si deve? Che platonica è platonica? Ti fuori di quelle Allora perché dire si parlano e non escono, si vedono? Perché è più politically correct? Era molto usato tanto tempo fa. Mia nonna diceva sempre Sì, il Fernando e la Berta. Si parlano. È già da due anni. Nella consapevolezza che Berta e Fernando in questi due anni abbiano parlato un sacco, ma anche nella speranza che abbiano anche fatto altro, Invito Berta, Fernando e te a lasciare un like al video, a guardare gli altri video sul canale e a commentare suggerendoci altri potoverbs per le prossime puntate. Si parlano dai, è come dire escono, si vedono, hanno una, una relazione.